Buonasera, sono Laura Antichi. Ho intenzione di presentarvi il progetto Google Earth and the Culture. Scrivete Earth and the Culture nella casella di ricerca di Google e raggiungete il sito. Vi mostro in effetti. L'applicazione dal sito esistono indubbiamente le app per eh, iOS e Android che, come mostrato in un altro tutorial, facilitano nella didattica l'uso di realtà immersiva e aumentata da parte degli studenti. È un progetto questo eh, che nasce nel 2011 ed oggi eh, si arricchisce con l'offerta formativa di Google di nuove proposte. Lo scopo di farvi vedere questo progetto è di mostrare i vantaggi per l'insegnamento e apprendimento nell'usare strumenti esplorativi interattivi immersivi capaci di aprire nuove finestre di conoscenza. L'effetto atteso sia che noi affrontiamo l'applicazione da web che da mobile è di portare gli studenti a scoprire nuovi punti di vista, a partecipare in modo anche emozionale alla ricerca scoperta in rapporto alle discipline. Se, nei suoi esordi, Google Earth and the Culture si avvaleva essenzialmente di due strumenti, le mappe virtuali per percorrere, ad esempio, l'interno dei musei e gallerie fotografiche dei musei. Nel 2018 vengono implementate in Google Earth e Culture sempre nuove funzionalità. Sono presenti ad esempio gite virtuali sulla Luna, la barriera corallina, eccetera, eccetera. Lesson plan: e, uh, è possibile anche scaricare piani di lezione. È possibile guardare opere d'arte e navigare nei musei. Si possono affrontare argomenti eh, culturali, disciplinari, di storia naturale, geografia, musica, arte. Si possono fare esperimenti sfruttando l'intelligenza artificiale, ad esempio per creare melodie, esper esperienze eh, CO2, e art coloring, e book e game e tantissime altre proposte ora andiamo ad esplorare il sito Beh, vediamo già nell'interfaccia del, del sito che avvengono mh, eh, vetrinate tutte le proposte del sito di chi viene continuamente aggiornato eh, quindi eh, vedete ad esempio qui il portrait of the extraordinary musical dog di eh, reinegol del 1805 che è in primo piano e eh, che può essere esplorato poi eh, vedete qui il, il gli ultimi in primo piano il, queste applicazioni, poi games, eh, i games, molto molto interessanti, il, i post in primo piano sull'impressionismo, eh, le eh, esperienze interattive ad esempio eh, Create a Song with Machine Learning molto interessante, andremo a vedere l'esplorazione eh, dei musei come eh, potete vedere in, un, quindi in collaborazione con eh, Street View vedete da lumino, e ah, poi eh, altre molte altre cose e eh, artistiche, e poi eh, ci raccomanda di andare a vedere alcune applicazioni, di esplorare anche le gallerie ecco. e eh, vedete che abbiamo anche la proposta di attività scegli cioè il tuo colore e eh, ti rimanda a delle opere d'arte che sono in relazione al colore, tuo colore preferito, come il Purple, ad esempio. Torniamo indietro, mi dà tutte le eh, opere eh, appunto in viola. Ok, e poi vedete che ti dà gli artworks dopo andiamo a esplorare i games i plays i museum eccetera eccetera fino ad esplorare con Street View eh, eh, quindi luoghi diversi luoghi eh, speciali che eh, non sarebbero raggiungibili in altro modo eh, per approfondire la propria cultura e eh, anche delle interessanti avventure in 3D, in, a 360 gradi, scusate, esempio, che possono, ci permettono di esplorare, come eh, potete vedere, quindi il, il, alcuni eh, interessanti. A posti eh, lontani da noi, anche qui poi abbiamo il, le produzioni artigianali eh, inter, interessanti. E eh, poi sempre le arti e eh, eh, eh, le collezioni, eccetera, eccetera. E la. Esplorazione di vari musei, gli, gli animali, così via, e mh, vedete che è un sito immenso, comunque pieno e ricco di, uh, di proposte uh, formative, mh, che, ehm, si arriva anche al, al cibo, uh, quindi della, alle modalità di alimentazione dei popoli, e, um, e poi c'è sempre la parte interattiva perché eh, ad esempio ti chiede dove si trova questa, eh, eh, questo graffite eh, eh, questi graffiti dove sono presenti ecco eh, eh, e mette alla prova con una serie di eh, eh, esperienze, non ci sono solo esplorazioni ma anche esperienze, questa è la, vet è la vetrina, la facciata raggiungibile dalla, dalla home page facendo scorrere dalla home page, ma la navigazione che si interseca sulle stesse più o meno applicazioni e eh, eh, che può essere approfondita noi la possiamo andare a fare con nel menu in alto con esplora ad esempio e abbiamo di nuovo in primo piano gli esperimenti i video 360 gradi, le categorie, esplora per data e colore, i temi, le collezioni eccetera eccetera questo nell'esplora in gioca Abbiamo il play con i games molto interessanti, la possibilità quindi per gli studenti di, uh, di uh, um, fare del, dei puzzle uh, anche online, di um, quindi, uh, fare dei crosswords, dell'art coloring book. E poi che cosa avviene prima, cioè scegliere tra gli avvenimenti quelli che vengono prima e eh, um, altri um, esperimenti, ad esempio play a Kandinsky, um, la me melodia assistita eh, la, il uh, blob opera, il uh, paint uh, with the music insomma adesso anche queste eh, ci sono giochi molto interessanti ad esempio questo del mm, mettere dei pannelli di opere d'arte eh, nelle, nelle città e quindi mm, volevo solo e, pure, eh, e sempre di nuovo vengono le stesse cose riproposte in maniera davvero, davvero interessante con gioca eh, con qui vicino. Adesso esploriamo il menu e poi vedremo qualche cosa. Qui vicino possiamo eh, vedere che ci eh, geolocalizza e eh, ci eh, porta al luogo in cui noi siamo, ehm, abitiamo e quindi possiamo vedere. Ad esempio, tutte le, le, ad esempio, opere, vedete che ti dà tutti qui in a lato uh, tutte, eh, tutti i musei e le esposizioni che sono nelle tue uh, vicinanze, ad esempio, e potete zoomare per um, per trovare eh, quindi tutte le, eh, le opere o i luoghi che sono culturali vicini cliccando su a Brescia a lato alla vostra sinistra vedete che vi da eh, eh, tutte, eh, tutti i luoghi che potete visitare quindi, mm, qui i musei, ad esempio, del, il, questa è la fondazione dei musei, il Tempio, ok, il Teatro Romano, il Capitolium, e a voi potete sempre esplorare, avere le indicazioni, il sito web ufficiale e quindi si tratta di avere una visione del qui vicino in realtà veramente aumentata poi nei preferiti trovate tutte le eh, applicazioni che avete eh, salvato quindi ora, come prima cosa, abbiamo eh, esplorato dalla home page il menu che troviamo in, altro, in alto e che ci permette una prima navigazione nei eh, contenuti. Esploriamo ora es il sito e i contenuti dal menu laterale dalle tre linee vedete che abbiamo esplora che abbiamo visto prima qui vediamo quindi con um, i light eh, il, gli experiments le varie categorie gli artisti, i mezzi espressivi, i movimenti artistici, gli eventi storici, i personaggi storici, eccetera, i luoghi che possono tornarci utili nell'approfondimento disciplinare, esplorare per data e colore, come avete visto prima, poi i temi, alcuni temi, Storia del Brasile, degli indigeni d'America, le collezioni e, uh, e quindi della uh, Tour Eiffel, ad esempio il MoMA. Andiamo nel MoMA: ecco e, uh, qui uh, vi dà uh, tutte le collezioni, vedete quanti elementi uh, sono presenti. Andiamo indietro. E um, poi le storie interessanti settimanali, quindi con dei contenuti editoriali da leggere, leggi, esempio, l'esplorazione spaziale, eh, eh, online, possiamo condividere eh, tutte queste storie interessanti, vedete, esempio, Possiamo condividerlo sui social. Poi abbiamo gli argomenti più consultati. E questo eh, troviamo appunto nel, nell'Esplora gli experiments che andremo a vedere dopo sono davvero ma molto ma molto interessanti come i uh, video a 360 gradi andiamo avanti qui vicino come avevamo visto in alto qui vicino ok quindi quello che ci riportava già il menu in alto e poi eh, gli esperimenti in primo piano gli experiments molto interessanti anche questi, andremo a vedere qualcuno ad esempio eh, questo del e soprattutto eh, Voice for Change, che io trovo molto, ma molto interessante, questo eh, emozionale sul, sulla musica ed altri, tutti gli esperimenti qui. Quindi dal menu laterale è possibile, beh, è possibile anche mettere l'italiano come lingua che ci facilita magari la uh, consultazione. E, ehm, e quindi entriamo eh, qui con gli esperimenti di uh, Google ritorniamo poi eh, sempre nel menu laterale alla nostra sinistra negli artisti, abbiamo tutti i vari artisti Van Gogh, Monet eccetera eccetera quindi molto interessante anche per, per l'arte i mezzi espressivi quindi l'inchiostro, il tessuto, la carta, il metallo approfondimenti di uh, vario genere e poi eh, gli, uh, i movimenti artistici questi da integrare proprio nella, nella nostra didattica il romanticismo, il rinascimento, l'arte moderna eccetera eccetera il surrealismo, la pop art, così via e um, gli eventi storici che avevamo visto anche da sopra qui è la, eh, noi possiamo entrare direttamente a, a scegliere la, eh, le cose, e gli eventi storici che eh, ci interessano di più eh, rispetto alle nostre discipline. Vedete ad esempio ho scelto la guerra fredda, ti dà già che cos'è la guerra fredda e eh, poi mh, vari approfondimenti, un sacco di approfondimenti c'è il rischio anche di perdersi se non c'è una forte progettazione didattica. e Quindi i personaggi storici li troviamo a Trump, Biden, Putin, Obama. Quindi... Molto molto interessanti, personaggi storici, luoghi, quindi varie, vari luoghi molto eh, interessanti da esplorare, significativi quindi mh, da esplorare, i luoghi e poi Ecco, questo è tutto per quanto riguarda più o meno l'esplorazione eh, del menu nella parte sinistra del sito. Quindi andiamo nella home e andiamo a vedere magari gli esperimenti. Ecco, gli esperimenti. Gli esperimenti di Arts and Culture sono, come avete visto, questi. Traduciamo in italiano: tutti gli esperimenti di arte e cultura. E io avvierei come esperimento, avvia esperimento, questo dell'impollinatore di Pathmaker, ad esempio può interessare o meno, comunque vediamo come funziona ti dà una panoramica quindi eh, del, dell'esperimento ti dice che cos'è, che gli impollinatori se gli impollinatori progettassero giardini, giardini cosa vedrebbero gli umani eccetera è una campagna per creare arte per gli impollinatori piantati e curati dagli umani quindi vogliono trasformare il modo in cui vediamo i giardini e per chi, e per chi li realizziamo andiamo a vedere via esperimento andiamo in start quindi qui eh, ti dà il giardino, get started, la location, mettiamo la location, non so, eh, scegliamo un altro, non c'è l'Italia, il nord il Germany. E il, eh, allarghiamolo, possiamo allargare possiamo allungarlo eccetera andiamo in next e poi scegliamo il tipo di um, quindi um, ci dava l'italiano di, uh, di terreno oh, sì. il tipo di pH scegliamo neutral next per dire dopo um, Lasciamo questo sun, empathy, ah, quindi eh, mettiamo le, mh, di più di piante, pattern, intricato. Insomma, possiamo eh, create my garden. Alla fine, no, dopo avere. <coughs> dire per far vedere un esperimento e adesso vedete appunto il potete il terreno che avete creato potete mh, eh, attivare la modalità della visione dell'impollinatore eh, show the plants il nome delle piante ti dà quindi in realtà aumentata il nome delle piante poi ti dà anche la possibilità di read more ecco andiamo indietro chiudiamo qui si sì possiamo anche cambiare la stagione vedete e eh, quindi abbiamo possiamo poi mh, sentite il rumore dell'impollinatore possiamo anche condividere il, questo nostro giardino ritornando ora negli esperimenti andiamo a vedere questo voice for change, e avete la possibilità di un overview, facciamo in italiano, quindi traduce in italiano, voce per il cambiamento, panoramica, overview, e a, vi dice eh, che eh, questo mm, eh, esperimento da vita a migliaia di voci a sostegno dell'azione del clima e poi cita anche Glasgow e, ed è un progetto mo, molto molto bello. Andiamo ad avviare l'esperimento. Eh, prima di entrare nel nell'esperimento eh, vi dico che eh, eh, ti riporta anche alla, a The Global Goals, quindi ad andare a vedere eh, quali sono eh, i 17 goals obiettivi de, per il clima, per il cambiamento quindi globale. Anche qui potete mettere l'italiano. Quindi traduce in italiano e ti dice eh, che Voice for Change è un mondo virtuale immersivo che ti aiuta a imparare a scoprire di più sugli obiettivi globali, lanciato quindi per celebrare l'inizio della COP26, questo mondo virtuale evidenzia la necessità di un'azione urgente per il clima al fine di raggiungere gli obiettivi globali. Quando esplori questo paesaggio unico, ascolterai le voci di migliaia di persone in tutto il mondo che chiedono il cambiamento e l'azione che desiderano vedere nel mondo il sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibili delle eh, Nazioni Unite». Eh, poi le voci del cambiamento, il, il mondo dei Goz e eh, tutto quanto, insomma, è da esplorare, molto utile dal punto di vista didattico e ti dà anche quali sono i eh, 17 obiettivi, ah, quindi gli obiettivi globali, che nel... 2015 i uh, leader mondiali hanno concordato 17 obiettivi eh, globali e quindi c'è tutto qui da uh, esplorare, no, La, alla povertà, alle, quindi eccetera eccetera. Quindi un modo per affrontare una tematica molto uh, rilevante mh, per uh, legata agli obiettivi globali e in particolare ai cambiamenti ambientali. Entriamo ora nell'esperimento Enter the World che è un mondo quindi immersivo e quindi andiamo come ti dà tutti di quanti gli obiettivi eh, quindi eh, globali, questo mondo immersivo vai avanti eh, si può procedere. Quindi avanti, vedete che è un mondo. Ah, sono tornato indietro. Vabbè, ecco, vedete. Vediamo se prendiamo degli obiettivi globali, ecco, eh, quindi un obiettivo l'ho, eh, sono riuscita a prenderlo, questo è quindi anche questo, per quanto riguarda il Life Below the Water, eccetera eccetera, fate tutto il vostro esperimento cercando nell'ambiente proprio quali possono essere gli obiettivi globali anche questo, vedete la global 12 e vedete comparire qui negli obiettivi globali, in questa rosa negli obiettivi globali Ecco, e il pre-mate, vengono sempre fuori finestre qui, va E quindi andate a navigare cliccando con eh, il sinistro del mouse e girando, vedete, potete eh, esplorare. Proprio l'ambiente e eh, quelli che possono eh, eh, alla ricerca degli obiettivi eh, globali. Ecco qui: vedete che altre no, poverty si è aggiunto e quindi. Girate ancora finché non, eh, non avete raggiunto, eh, eh, tutti li avete eh, fatti tutti. Dopo che avete finito, l'esempio Niente fame, eh, dopo che avete ah, finito di, eh, eh, di fare questo esperimento, Potete uh, questo è l'acqua e quindi vedete che eh, si va avanti, quindi un gioco molto ma molto interessante, che è in linea con uh, quello che è uh, il nostro modo uh, di uh, vivere i problemi oggi. Dopo eh, potete comunque andare a home. Dopo che avete comunque ecco, la navigazione continua, Qui sono, siamo nel, comunque nella eh, superficie di sotto. Comunque, dopo che avete finito di fare l'esperimento, eh, ti mh, dice che mh, puoi condividere. Il, um, il, uh, il condividere, quindi seleziona per attivare la condivisione in prossimità un dispositivo um, a tua disposizione, quindi sono necessarie uh, ulteriori informazioni, scegli questo oppure copia collegamento e invia per uh, per posta, eccetera, molto questo si ricomincia va bene, con gli obiettivi di rodale. e eh, anche questo da navigare con calma eh, per poter eh, fare questa esperienza significativa e culturale un altro esperimento dimostrativo che possiamo fare è quello, esempio del disegnare con la musica, che questo è molto emozionale, eh, lanciamo subito l'esperimento, eh, quindi avvia esperimento, ecco che si apre, Paint with the music, ecco ti eh, chiede di scegliere l'ambiente, scegliamo andare water e eh, quindi andiamo subito a, a, a, quindi a segnare, sentite. scegliamo un altro strumento la tromba il violino e realizziamo la nostra uh, pittura la nostra composizione pittorica musicale mettiamo dei pesci Posso cambiare anche l'ambiente, la, posso avere delle info e posso condividere naturalmente sui social. Ok, anche questo esperimento, quindi emozionalmente, ha la, uh, la sua pregnanza. Per rimanere nel, nell'ambito della musica, scegliamo questo Blob Opera ecco un altro esperimento vedete loading e adesso andiamo alla la la Lance Experiments, Ecco, vedete. Quindi pro, E eh, vediamo il mezzo sopravano, il soprano e posso registrare quella musica che ho fatto con un record Posso silenziare poi anche qualche voce durante la mia registrazione. Quindi, poi c'è il Take the Blobson Tour, lo fa vedere. Anche l'esperimento Plastic Air è eh, interessante perché ti fa vedere l'impatto della micro eh, plastica, nell'aria e eh, quindi le ripercussioni sull'ambiente, avvia l'esperimento. Anche questo, insomma, potete avviare questo esperimento. ecco vedete guardate questo è un esperimento molto significativo dell'impatto appunto che la plastica eh, sull'aria vedete le fibre eh, eh, quindi i film eh, eccetera i frammenti eh, e poi ti dice anche che cosa Uh, uh, devi fare ti dà dei consigli su che cosa fare per uh, eh, minimizzare cioè ridurre l'uso della plastica che porta tanto inquinamento all'ambiente all'aria anche questi dopo potete naturalmente ehm, condividere il, i risultati l'esperimento della plastica nell'aria ci dice quello che rimane nell'aria quando smaltiamo la plastica Gli esperimenti sono tantissimi, ce ne sono anche di molto complessi. Andiamo a farne uno dei più popolari, l'Art uh, Coloring Book Lance Experiments, dal caricamento in corso e andiamo a scegliere uno facile eh, e breve da uh, fare qui vedete che avete i colori e dovete colorare il quadro ad esempio la pelle, le mani, poi coloriamo i capelli no, qua mettiamo lo sfondo. Mettiamo uno sfondo innanzitutto un viola vediamo anche qui uno sfondo viola, coloriamo l'altro pezzo di capelli, clicco sul colore, coloro i capelli, e poi eh, coloriamo il vestito, eh, possiamo fare un colore rosso, ecco, coloriamo la cintura la facciamo la gialla ok e poi se uh, noi uh, clicchiamo mm, su uh, dunque lo sfondo l'abbiamo messo sui contorni beh poi i contorni aspettate che devo mettere il nero ho messo lo sfondo, cambiamo il colore delle mani del viso e ho messo anche e quindi i contorni insieme qui mettiamo il cambiamo di nuovo lo sfondo, mettiamo il verde, anche qui è un verde Abbiamo quindi colorato il nostro quadro. Um, e, um, di, di questa che si sta pettinando. Ok. Potete poi annullare una delle operazioni che avete fatto se non siete soddisfatti. Potete cancellare o potete scaricare sul vostro computer l'immagine che avete colorato eh, oppure condividerla sui social e eh, anche in classroom. Andiamo ora a vedere il puzzle party. Uh, avete un overview o uh, lanciamo l'esperimento, experiments e questo si tratta di uh, fare un puzzle decidete quale quadro uh, utilizzare per il puzzle se uh, il giocatore è singolo o multigiocatore facciamo giocatore singolo e uh, qui avete l'immagine Mm, proprio da uh, ricreare. Ok, e, um, e procedete uh, alla creazione del puzzle. Aspettate, che bisogna spostare le tessere mm, per realizzare il quadro. Ok. Mm dovrò spostare anche questa tessera qua perché eh, se non riesco a incastrarle e procedete per poter spostare le tessere queste tessere già composte insieme dovete cliccare sul sposta in gruppo quindi spostate gradualmente le vostre tessere in gruppo. Ecco, ho eh, quindi creato il puzzle, ultimato il puzzle, mi dà le congratulazioni, posso andare a fare un altro puzzle e eh, eh, questa è la partecipazione quindi immersiva a un'opera d'arte. Un altro esperimento interessante è quello dello street galleries, Lance Experiments, che avvia esperimento, devi uh, scegliere una, una location che uh, ti ispira e quindi um, creare um, una una galleria eh, inspire me ad esempio vai a vedere quello che è stato creato ad esempio questo delle donne e ehm, ehm, andiamo a, a creare questo sulla situazione delle donne start creating e ti dà una serie di uh, landscape e portrait da poter utilizzare, da mettere quindi a combinare. Beh, non lo faccio tutto, ma era per semplicemente far vedere da, eh, sul, quindi agendo sulle maniglie. Per creare questa arte di strada, eh, dopo, eh, quindi è un bel esercizio artistico ma anche che implica la, hm, molta manualità per la creazione eh, di opere pittoriche create a new gallery potete scegliere un'altra eh, location eh, o eccetera beh comunque eh, eh, potete qui eh, eh, con add work andare a scegliere un un'altra immagine da, ne vediamo insomma un paio, da sistemare eh, sugli edifici in maniera tale da, mm, chiudiamo questo, se no non vediamo, no, no, rimane, si vede, ecco, lo raddrizziamo, insomma bisogna con un po' di pazienza realizzare le proprie, mm, opere d'arte ok Andiamo un po' su più su di qui ecco. insomma sistemandolo bene se ricordatevi che con poi, andiamo lì. Qui bisognerà metterlo il vertice più in su. E eh, come vi dicevo, eh, poi con eh, Add Artwork scegliete un'altra un rappresentazione. Se la volete fare, ad esempio, sulla, sulle donne, la. la quindi della violenza sulle donne il problema di Kabul le donne di Kabul e andate a eh, poi eh, costruire la vostra opera pittorica e molto interessante anche questo una volta che avete finito di fare la vostra opera eh, con, creando una galleria di strada andate e potete eh, quindi condividere il risultato share sui social network oppure anche in Classroom condividere il link come per tutti gli altri esperimenti un altro esperimento è What came first? Che cosa viene prima? Anche qui possiamo lanciare l'esperimento. In caricamento ti uh, chiede uh, quali uh, avvenimenti sono avvenuti prima e alla fine ti attribuisce un uh, punteggio su uh, e raggiunge un punteggio gli esperimenti che si possono fa, fare sono infinitamente tanti tutti molto interessanti sta poi nell'insegnante scegliere quello adatto alla classe e mh, agli obiettivi di, di apprendimento della classe stessa comunque vale la pena poterli eh, fare, farli per poter eh, quindi eh, attivare una serie di abilità, come vedete eccoli qui, infinitamente tanti. Sempre in Experiments with Google vi mostro Adesso una eh, particolare applicazione. Andiamo a, a cliccare in alto nella barra di navigazione Experiments, come vedete, e eh, cerchiamo tra i vari esperimenti Flume. Launch Experiments. Ora... Con il mio cellulare vado a inquadrare il codice QR mi riporta alla pagina di Flume. Clicco su Let's Go e vado a eh, es esplorare con Explore che mettiamo italiano vabbè niente vediamo eh, con explore un punto del pavimento clicco sul punto di questo pavimento e mi darà un tunnel nel South Pacific Ocean cioè dall'altra parte del, del mondo posso ora andare a ah, ehm, quindi cliccare ehm, su eh, South Pacific Ocean ok che me, me la vede in google earth per e mi riporterà la mia uh, location dove sono io ora ok vedete questa è brescia la zona dove abito e uh, poi posso vedere esempio posso naturalmente spostare anche l'omino poi uh, posso vedere anche diciamo, qui in due in eh, due il luogo e ho tutti i riferimenti da poter andare, eh, da poter andare a vedere. Dico su Street View non è disponibile qui, vediamo di toccare una località evidenziata in blu. e eh, Entro quindi in uh, Street View e uh, posso naturalmente spostarmi, come potete vedere, in uh, Street View. Anche questa è un'applicazione uh, molto interessante per uh, navigare e poi posso anche condividere il link di uh, questa uh, location. Bisogna ricordare che uh, Flume è disponibile, mettiamo l'italiano, eh, solo utilizzando Chrome sui dispositivi Android. Con un dispositivo supportato scansiona il codice, ti diceva QR con la fotocamera del telefono per portarti al sito mobile attraverso mobile, quindi attraverso il cellulare. Un altro ed emozionante esperimento è quello della Hopper, del Penguin Explorer. Andiamo a lanciare l'esperimento. Eh, let's go. Qui scriviamo una location, ad esempio, via Cipro. 96, 97, 7, 10, Italia, andiamo, facciamo invio, vedete che mi dà eh, via Cipro e adesso posiziono in un punto, beh, adesso, il, il mio eh, pinguino. Guardate che apro un po'. Posizioniamolo qui, il mio opera, e vedete che ho il pinguino sulla strada che posso poi spostare. Quindi è una eh, simpatica applicazione molto emozionante ed immersiva. questa lo faccio tornare magari indietro. Ecco mio pinguino per strada naturalmente posso eh, prendere eh, take a picture e, ehm, e quindi scegliere se voglio un'altra location eh, andando nella mappa Vi presento un altro esperimento che si chiama Poem Portraits, che è presente tra gli esperimenti di Google e che permette attraverso l'aggiunta di parole di contribuire al poema collettivo. Vado in Lance Experiment. Qui ti dice che è un esperimento che si basa sulla collaborazione tra intelligenza artificiale e eh, umana e dice, dona una parola, mh, che se, entrerà a far parte del, eh, del poema collettivo. Quindi vado in Begin, entro con la parola, ho scelto Saul. Donata alla community. Continuo. Mi dice di dare l'accesso di autorizzazione alla telecamera mia. E quindi clicco su foto. E vedrete ora comparire il testo che si è arricchito con la mia eh, parola. Infatti eh, posso salvare il portrait, l'immagine, eh, sul mio computer e andare al Collective Poem che è stato elaborato, che viene elaborato e riaggiornato in continuazione in base alla parola che ho eh, inserito. Quindi, emozionalmente, è uh, un'esperienza che può essere uh, utile per gli alunni. Per finire questa presentazione, che è molto incompleta, ma per avere qualche assaggio della potenza di uh, Google Earth and Culture, andiamo a vedere. I video 360 gradi molto qui immersivi esempio andiamo a vedere bruegel ok questo è il questo è il quadro di di riferimento Royal Museum of Fine Arts of Belgium this piece highlights the first confrontation between Good and Evil. Vedete che possiamo girare il quadro in diverse angolazioni, e uh, poi vedete uh, come sia immersiva la visione del, del quadro e. Uh, vediamo uh, proprio gli angeli qui in uh, virtual reality possiamo ora andare nella nebula di Orione vedete qui anche qui è veramente una trascinando la visione è una e quindi posso muovermi anche da qui vedete quanto sia immersiva questa visualizzazione della nebula di orione. Possiamo fare lo schermo intero e anche basare e andare con le impostazioni. Entriamo ora nella sala operativa della Hubble Mission, della NASA, e vedete. Come virtualmente possiamo essere presenti a quanto succede nella base operativa. Andiamo ora a visitare Palmira. The Monumental Arch of Palmyra was built by Emperor Septimius Severus around the late second Vedete? or early third century ed. In october 2015, it was blown up with dynamite by the Islamic State. The Alla fine della pagina possiamo visualizzare uh, altri video a 360 gradi. Visualizza. Vediamo. Qualcosa anche da qui, ad esempio eh, per quanto riguarda eh, Elliot Island ecco. Questa è una presentazione, comunque Chiudiamo questa presentazione. Andiamo a vedere uh, l'incontro con il delfino nella grande barriera corallina. Questo apriamo a schermo intero. Vedete quanto quanto è tutto immersivo, può essere una lezione sulla barriera corallina, quello che si può vedere nella barriera corallina. Esco questo un po' sostituisce quelle che erano le esplorazioni di, di Google. Lo sostituisce anzi le integra. Con eh, Google Hertz and Culture, come abbiamo visto, abbiamo la possibilità di avere molte esperienze immersive e di realtà aumentata da far fare i nostri studenti. Sta a noi progettare l'attività didattica che possa sfruttare al massimo queste opportunità offerte da Google.